Difficile descrivere tutto quello che sta accadendo in questo momento, stiamo correndo, trasportati praticamente dalla gente, un corteo enorme, oltre 100.000 le persone presenti che sono state respinte dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa, ma è il culmine della battaglia perché un pacifico corteo si è trasformato praticamente in una guerriglia urbana. Quando dal centro del corteo sono volate alcune cose, probabilmente infiltrati provocatori, che hanno comportato così la carica, la risposta forte della polizia, smisurata rispetto a quella che potrebbe essere l'offesa: cannoni ad acqua, lancio di lacrimogeni e soprattutto manganellate, mazzate che veramente è impossibile descriverle a terra, ragazzi, ragazze anche anziani, una signora, un medico abbiamo sentito, e era sconvolto, stravolto, volevamo solo manifestare la nostra rabbia, il nostro dissenso contro un'azione indegna del governo. Queste le parole del dottore che non facciamo il nome per motivi di sicurezza. In via del Corso, invece in Corso Italia, scusate, c'è stata una carica eh, di alcuni fascinorosi e sicuramente non facenti parte del corteo. Alla sede nazionale della CGL, molte le persone e eh no, Green Pass si sono fermate. Ma alcuni di questi hanno eh, rotto le, le imposte, una saracinesca, e sono entrati all'interno. C'è stato un tentativo di tenerli calmi, ma evidentemente non erano lì per caso queste persone che hanno veramente eh, manifestato in maniera violenta e non casuale, gente probabilmente. Portata lì da qualcuno intenzionalmente per distruggere quella che è stata e che doveva essere una giornata di eh, dissenso, di, di, di lotta, ma nel senso veramente pacifico del termine. Noi continuiamo a seguire, ma eh, veramente è impossibile stare eh, fermi, tranquilli, perché la carica della polizia è insopportabile. Stanno cominciando veramente a ad avanzare minacciosamente eh, nel limite del possibile voi continuate a seguirci